Grazie Presidente, eh, salve Sindaca, soprattutto eh, salve Assessore, eh, ben, ben arrivata. Eh, una donna, io ho avuto l'onore di conoscere e di parlare con lei eh, a lungo diciamo, su alcune questioni del, del Verde, anche per eh, incontrarci, conoscerci e confrontarci insomma, sulle questioni di Roma. Un incontro proficuo, veramente importante, dove sono uscito con grandi speranze, con grande eh, voglia, insomma ecco, di continuare a proseguire l'attività di questa amministrazione sulle tematiche ambientali. Devo dire una donna con grande voglia, con grande tenacia e con le idee chiare sulle varie questioni della capitale, dove già ha, individu ha individuato le, le priorità dove intervenire, dove proseguire su una strada appunto per portare in breve termine dei risultati tangibili e questo chiaramente eh, andrà a beneficio della cittadinanza romana. Eh, perciò oltre chiaramente ai numerosi regolamenti come sono stati oggi elencati, come il regolamento del verde, il regolamento degli orti urbani, il regolamento sul benessere animale, il regolamento sull'inquinamento acustico, il regolamento anche sulle botticelle, insomma vari strumenti che a breve arriveranno e approderanno in aula dove l'assessore ha già avuto modo di eh, studiare, di rendersi conto di quello che chiaramente è il dispositivo in sé e perciò anche il grande lavoro che è stato fatto. Oltre a questo le priorità sui parchi, sull'impatto eh, ambientale che appunto bisogna migliorare in questa capitale, perciò una visione d'insieme per proseguire su una strada della sostenibilità, su una strada che va a tutela della biodiversità. Perciò degli intenti comuni, ecco, questo veramente ci rassicura, Lei avrà tutto il supporto, oltre dell'Assemblea Capitolina, ma della Commissione Ambiente, che sarà al suo fianco per aiutarla in questo percorso, in questo tragitto. Perciò insomma, le facciamo il nostro grandissimo in bocca al lupo e avremo sicuramente un gran lavoro da fare, ma soprattutto anche siamo sicuri e certi dell'ottimo risultato che insieme porteremo a questa Capitale. Grazie.